Dimmi che hai ottenuto qualcosa. Abbiamo già perso tanto sull'isola a causa del cromo. Non mi stupisce, visto il comportamento del campione. Mai vista un ecito cinesi così accelerata. Wow! Inizio a credere che sarà un problema. Eh. Siete qui! Non finirà così. <susurra> Integrità senza compromesso. Deve esserci un modo per rimediare. Allineamento alla realtà: 6, 5, 9.